qui seduto sulle rive del fiume Salzac, a Salisburgo. Bene, qui ho un po' di compagnia dal passato. Una volta ho passato così tanto tempo semplicemente a fissare l'acqua e l'infinito numero di forme che assume, in tutte queste forme che prende, e anche nell'acqua ferma, come in un bicchier d'acqua, ho sempre notato qualcosa, che forse oggi chiamo molecole, ma ho sempre visto le particelle dell'acqua cambiare di forma ed aspetto e assumere molte dinamiche diverse. Cosa che la gente pensava fosse una follia, ma qui a Salisburgo ho un po' di compagnia. C'era Victor Schauberger all'inizio del XX secolo che passò molto tempo ad osservare differenti aspetti della natura. Tra questi l'acqua era un aspetto importante e ne parlò in modo elaborato, da cui derivano molti studi sul comportamento dell'acqua in movimento. Per un osservatore superficiale l'acqua si sta semplicemente muovendo. Questo è tutto. Se presti abbastanza attenzione, beh, stiamo facendo ciò che viene chiamato Samyama, che è attenzione assoluta. Se tu presti questo tipo di attenzione, non solo la forma e l'energia che l'acqua emana, ma la vitalità dell'acqua e le sue dinamiche molecolari che sono in continuo cambiamento, e in base a ciò l'acqua si comporta in modo differente, in forme di vita diverse, in modo differente in esseri umani diversi, a seconda di come la tratti, il 72% del tuo corpo è acqua. Come la tratti, come la percepisci, è estremamente importante. Questa è la terra di Victor Schauberger. Sfortunatamente era un po' troppo avanti rispetto ai suoi tempi. Quando ci fu l'occupazione tedesca, i nazisti lo consideravano una persona pazza o un folle e volevano metterlo in un manicomio. Fortunatamente i suoi amici lo riscattarono e morì senza un soldo nel 1958, un solo anno dopo la mia nascita. Ed eccoci qui perché le mie osservazioni sull'acqua si ritrovano in molte cose. Una cosa che davvero risuona per me è quando ho visto scorrere l'acqua del fiume. Ho visto molte volte molte dimensioni e forme di ellissoidi che si formavano e disformavano e come emanavano energia. In molti modi questi ellissoidi hanno governato la mia vita. È molto difficile da spiegare senza rischiare di essere definiti come pazzi, questo è il solo problema. Per coloro che sono bloccati nelle strutture della logica, andare ad esplorare la creazione in profondità sembra una follia. Dopo migliaia di anni arrivano sempre alle stesse cose. Ma, eccoci qui, vorrei onorare Victor Schauberger per le sue osservazioni purtroppo per le sue preoccupazioni giornaliere, per tutto quello che ha passato, ma oggi almeno un piccolo segmento di persone sta riconoscendo il significato delle sue osservazioni, la profondità delle sue osservazioni. Ecco perché ho detto che molte cose sono riconosciute migliaia di anni dopo che sono state fatte. Questa purtroppo è la situazione. Almeno in futuro dobbiamo creare situazioni dove le cose nuove siano benvenute, non importa quanto sembrino folli. Questo non significa che tutti possano inventare una propria assurda teoria, ma tutti dovrebbero prestare attenzione. Se avessimo prestato attenzione, attenzione sufficiente, avrei dovuto creare il movimento Save Soil. Ognuno di noi avrebbe sicuramente saputo che il suolo è un'entità estremamente viva. Anche su qualcosa di così vivo, qualcosa che sprigiona vita con tale esuberanza, siamo capaci di concludere che sia inerte. Questo mostra come siamo intrappolati nelle strutture della nostra stessa logica. Presta attenzione e vivi per il suolo, perché se il suolo non vivesse per te, tu non saresti vivo. Salviamo il suolo, facciamolo accadere.